Maestro, lei già sta però un bel pezzo avanti. ci aveva promesso che avrebbe fatto tutto davanti alla macchina da presa. Sì, ma sa che io ho l'ansia di, di creare. No, non lo sapevo. Ma, eh. ma quando ha creato? Perché noi siamo qui dalla mattina alla sera. È di notte. Ah, non ha dormito lei per finire il quadro? Beh, ho dormito poco, ma siamo un po' dormito. Ma come so. mai? C'è stato un demone? Che un demone che mi tormentava. E che ha fatto? Ha finito il sole? Sì, ha fatto il sole, ha fatto il fondo qua. Ma le succede spesso di essere preso sì, dall'ispirazione? Sì, spessissimo. Ma per lei dipingere è un divertimento, una fatica? Per me è un divertimento, un piacere, insomma, una soddisfazione. Un Quindi divertimento d'ordine è... superiore. Quindi non è lei preso dall'ispirazione, si straccia le vesti, si spedi, no, no, ma credo no, che nessun pittore si straccia le vesti. E poi le vesti costano caro se mi dovessi stracciare le vesti ogni volta che dipingo un quadro sarebbe una bella spesa poi e fa quasi uno al giorno no maestro cosa? di quadri o di vesti? quadri, quadri? no, uno al giorno no, fino a lì non si arriva a fare uno al giorno ci sono dei pittori che ne riescono a fare 3-4? Se... Ah, saranno οι πυκτοί moderni.